Continuiamo ancora a lavorare sulla navigazione del DOM con jQuery. In questo, in questo video abbiamo un, eh, un DOM che è un, un po' elaborato, cioè abbiamo un body, la pagina contiene un body, che ha due elementi, attività in palestra e un secondo elemento che è questo, che è il, un elemento, un, una lista non numerata. Questa lista a sua volta ha tre figli, che sono questo, l'area fitness, l'area arti marziali, che è questa, e l'area piscina. Ognuno di questi tre figli a sua volta è formato da un elenco non numerato che contiene tutti i vari corsi di quell'area. Ora, vediamo con JQuery come si possono navigare questi elementi. Perciò, in generale, selezioneremo un elemento da cui partire e cercheremo figli, genitori, fratelli. Di qui abbiamo messo all'avvio, quindi senza, senza JavaScript viene questa cosa qui. Vediamo il primo esempio. Allora, nel primo esempio cosa ho detto? Parti da id1. Id1, in questo caso, è questo, è l'elemento questo qua. La lista non numerata principale. Vammi a prendere tutti i tuoi figli e aggiungergli una certa classe. La classe selezione fa eh, semplicemente colora di, eh, con un, di giallo lo sfondo. Quindi che cosa ci aspettiamo? Che lui pigli tutti i suoi figli, cioè tutte le tre aree, e queste aree diventino gialle. E vediamo cosa succede. Ed eccole qua. Questi sono i suoi figli e quindi ha colorato tutto di giallo. Se invece di ID1 fossimo partiti dai D2, che sta un po' più sotto nel DOM, quindi se noi gli diciamo la stessa identica cosa, però non riferita ai D1 ma ai D2, allora gli diciamo, parti dai D2, trova tutti i tuoi figli e aggiungigli a classe selezione. Quindi cosa sono i figli? Il figlio è questo qua, e quindi ci aspettiamo che colori questa parte qua. E infatti ha colorato quella parte lì. Allora, eh, quindi children sono i figli diretti, è possibile a children aggiungere anche delle, eh, dei, dei selettori in più, quindi non vogliamo magari colorare tutto ma evidenziare solo alcune cose, per cui ad esempio partendo dai D1 vogliamo evidenziare solo i figli ma non tutti, quelli che hanno la classe demo, quindi children apice.demo, chi sono questi figli? Sono questo qua e questo qua. Ok, Attenzione, però, non sono allo stesso livello: eh? quindi, demo e demo. Vediamo un po' qua e non succede nulla. Perché? Children guarda i figli diretti. Chi sono i figli diretti? I figli diretti sono questo: questo L che non ha la classe demo. no partendo da ID1 scusate che sono i figli diretti di ID1? allora sono questo questo lì che non ha la classe demo questo secondo lì che non ha la classe demo e lo stesso il terzo che non ha la classe demo allora certamente se io dicessi ID2 vediamo se cosa succede se faccio ID2 che è anche interessante faccio ID2 non succede niente lo stesso ma se io gli dico che ID2 Aggiungiamo un ID qua, ID uguale, ID6 qui. Ecco, parti dai D6 che a questo punto chi è di 6? È questo. Chi sono i figli di D6? Questi tre. Prendi solo chi è la classe DEMO, cioè giudo. Ok ma noi eravamo partiti da ID2 e quindi questo non era successo perché i figli diretti di ID2 non hanno la classe demo se vogliamo che invece di cercare figli diretti si vada a scendere la gerarchia invece di children dobbiamo usare la parola chiave find come vedete la struttura è lo stesso ma diciamo a partire da in questo caso da ID1 c'è cioè da proprio dall'inizio tu scendi tutta la gerarchia e trovami tutti gli oggetti del DOM che hanno la classe demo. E in quel caso lui ne trova, anzi ne trova due, e me li evidenzia. Eccoli qua. Se invece gli avessi scritto children, i, children, i figli diretti non avevano la classe demo e non sarebbe successo niente. Eh, ricordiamoci che Find ha sempre bisogno di all'interno di un selettore, mentre Children no. Cioè Find dice trova in base a un criterio, quindi il criterio va definito. Ok, adesso vediamo come lavorare sui genitori. Quindi io sono, io sono per esempio i D3, questo qua, e voglio fare qualcosa sui genitori. Quindi i parent, no scusate, prima il genitore, poi gli antenati. Genitore è il parent e aggiungo la classe selezione. Chi è il parent di D3? Il parente di D3 è questo, ok? e infatti lui cosa fa? Seleziona tutto questo pezzo, cioè il padre, quell'ul lì, viene tutta evidenziata. Se io voglio risalire non prendere solo il genitore, ma il nonno, cioè tutti gli antenati, invece di parent devo mettere plurale parents, e quindi se prendo i parents e gli aggiungo la classe selezione, mi sa che va su fino alla radice e quindi seleziona tutto. Quindi adesso abbiamo risalito l'albero, adesso riscendiamo l'albero, che invece che children possiamo dire, scusate no, adesso abbiamo salito sceso l'albero con children e find, salito l'albero con parent e parents, adesso vediamo come lavorare a livello dei fratelli. Quindi ci posizioniamo su id4, id4 sta qui, questo qua, Ok, questo qua, e gli diciamo aggiungi la classe che è Pump. Quindi, io ho selezionato questo eh? Pump. E gli diciamo: trovami il tuo fratello, il tuo primo fratello, il tuo vicino, il tuo next, e evidenzialo. Come faccio? Qui eh, l'ho già fatto. Ton, che è ton up, perché il suo, il suo vicino è ton up Allo stesso livello sono fratelli. Allora gli diciamo, dollari di 4, cioè identifico pump, punto next, quindi chi è il vicino, ton app, aggiungili alla classe selezione. Next identifica solo il vicino diretto, ma posso dirgli trovami tutti i vicini da lì in avanti e evidenziameli. Allora invece che next, faccio next all. E cosa succede? Che mi evidenzia tutti i i fratelli in avanti quindi sia ton up che gag è possibile anche tornare indietro cioè da pump dire trovami il primo vicino che è movida oppure tutti gli altri ne saltiamo uno perché è l'ultimo che spiego vediamo i di 4 i d 4 trovami il quindi i di 4 è sempre pump chi è il previous è movida e infatti selezionami movida chi sono i tutti precedenti, i fratelli che vengono prima, Previous, All, sono Movida e Step. Quindi abbiamo visto come selezionare il vicino, i due vicini prossimi, Next, e Previous, tutti quelli che vengono dopo, Next, All, tutti quelli che vengono prima, Previous, All, è possibile però anche seguire questa catena e fermarsi a un certo punto in base a condiz una condizione. Quindi o per esempio qui ho messo, partiamo da pump o da, da gag per esempio e andiamo indietro ma ci fermiamo a movida movida non la voglio, da lì voglio solo gli altri due quindi se parto da questo qui da id5 che è l'ultimo che è gag a vederlo, sì, id5 è gag selezionami tutti quelli che vengono prima fino a punto stop escluso cioè fino a quello che ha la classe stop escluso quindi lui cosa mi deve evidenziare? ton up e pump cioè quelli che vengono prima di stop eccoli qua ok? movida è esclusa quindi quando io identifico un oggetto si arriva, si scende fino a quello escluso in avanti è la stessa cosa se io per esempio parto da eh, id4 Di 4 era eh, pump e vado avanti fino alla classe stop esclusa selezionerò solo Tonap. up ed eccolo qua quindi in questo caso ho detto parti dai di 4 vai avanti fino a trovare il fratello che ha la classe stop e aggiungi la classe selezione ecco come vedete jQuery da tante possibilità, bisogna un po' giocarci, però le possibilità sono tante e ci consentono di giocare con gli elementi del dono.